A Fardata dal 2016, con la nuova normativa, la procedura esecutiva viene totalmente ehm, stravolta e mh, diversamente dal passato, dove l'esperimento d'asta aveva una duplice, un duplice passaggio, per cui avevamo un'asta senza incanto e qualora questa andasse deserta avevamo un'asta con incanto. Attualmente questi due passaggi logici sono stati assommati in un unico passaggio logico. Quindi si avrà un'asta che sarà sempre senza incanto e a fronte dell'aggiudicazione avremo un'aggiudicazione definitiva. Nel passato l'asta senza incanto aveva la necessità, qualora si risultasse aggiudicatari dell'immobile, di una fase di interregnum di un tempo di 11 giorni eh, a seguito del quale se nessuno avesse fatto un aumento del quinto del prezzo di aggiudicazione, l'aggiudicatario poteva ritenersi definitivo. Qualora invece questo aumento del quinto si fosse, eh, fosse avvenuto, doveva essere nuovamente indetta una nuova asta e si eh, ripartiva dal, come prezzo base eh, dal valore oltre il quinto. Attualmente nell'esperimento d'asta compaiono due valori, il prezzo base che è il, il frutto praticamente della, del valore espresso nella CTU dal perito incaricato dal Tribunale e l'offerta minima, L'offerta minima non è nient'altro che l'abbattimento del 25% del prezzo base, quindi si cumulano in un solo esperimento d'asta quelli che prima erano due esperimenti, con incanto e senza incanto.